No. Si vede? Guarda qua sulla schiena, c'ho una cosa, non so, me la sono trovata stasera di Buon day, benvenuti in questo nuovo video, non sono a fuoco Ok, ora sono a fuoco, ho i capelli bagnati raga, sono appena uscito dalla doccia e ho detto registro Non ho intenzione di asciugarmi assolutamente i capelli col forno perché caldo fa Lasciate già un bel mi piace visto che era da un po' che non pubblicavo video ma sono impegnato con delle cose c'è un po' di casino, si sta svuotando tutto, perché? <ride> Vediamo se c'è qualcuno che indovina Banda le ciance, il video di oggi, come avrete letto dal titolo, sì, ho fatto un nuovo tatuaggio Proprio qua dietro la schiena, adesso ve lo farò vedere E poi videochiameremo mia mamma, mia sorella, i miei amici e vedremo la loro reazione al mio nuovo tatuaggio Oddio i miei giorni li sto passando così In attesa di andare in vacanza Un trabocchino Ecco il tattoo raga È questo qua Ma la domanda è Come reagiranno i miei amici e i miei familiari a questo nuovo tatuaggio? Comunque ho fatto delle ali come potete ben vedere Non so riesco ve le zoom Ho fatto delle ali In simbolo di libertà Così sembrano storte Ma in realtà è perché c'è la videocamera girata dalla parte destra Ok? Se ci mettiamo centrali vedrete che sono dritte Fatemi sapere anche se vi piacciono Ho iniziato il video neanche 10 minuti fa ho già i capelli quasi asciutti allora adesso chiamerò sia mia mamma che mia sorella fare doppia ripresa perché se faccio registrazione schermo non si sente l'audio quindi si sentirà da qua e poi almeno mi vedete bene perché eh? Eh? i capelli intanto sono sempre più asciutti incredibili pronto? pronto? chi parla? ciao Mamma ciao mamma ciao come state? tutto bene? ben tu? Sì, è bene molto bene Sto facendo un video. Salutate. Ciao. Ciao, ciao. Allora com'è? Tutto bene? Sì, è tutto bene. Fa caldissimo. Vi devo far vedere una roba. No, eh. Una cosa nuova, una, una novità. Siete cariche? Troppo eh. Troppo? Ma guarda che è una cosa importante, eh. Guarda la faccia della mamma, che curiosa. Non fai ecco. No. Si vede? Sì, più o meno. Ma, ma... Quando l'hai fatto? L'ho fatto ieri sera <ride> Ieri sera? Vabbè tu con la solita non dici niente Eh no io prima faccio e poi gli dico Scusa eh Bello bello Mi piace? Sì è bello bello Bello? Ma a quanti sei arrivato? A sette Ciao Ciao Ciao ciao ciao Ok raga questa era la reazione di mia sorella e di mia mamma Devo dire che erano abbastanza tranquille, contente Gli è piaciuto quindi mettete like anche voi Tocca la reazione dei miei amici Quindi la prima persona che chiamerò sarà Gabriele Se avete voglia raga fatemi sapere No non se avete voglia fatelo e basta Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete dei tatuaggi Come hanno reagito i vostri genitori Quando gli avete detto se che volevate farlo Che una volta che l'avete fatto Ok i miei ormai sono abituati Perché è il settimo che ho Ora scopriremo come reagirà Gabriele Vi dico già che questo vlog sarà praticamente tutto in bagno Perché ogni volta per far vedere il tatuaggio Mi devo girare di schiena e ci vuole uno specchio Sì Ciao Gabriele ah. ah! pensavo fosse <ride> Questo è un trabocchino Mi sembra Zio questi giocatori fai qualcun altro Fra me non io non ci casco Ti sento <ride> Questo era un trabocchino, era un trabocchino questo Bella che belle narici ricicla Bene, bene, ti Ho chiamato perché volevo fare una, una videochiamata. una video call 8, vedi? Senza maglia. Solo io e te. Aspetta che metto bene. Ah. Te non te la togli? Non te la togli la maglietta? No, ragazzi. Ok, ho freddo. Hai freddo? Ok, bro, ti ho chiamato perché ti devo far vedere una cosa. Eh <ride> <ride> ci fuori qualche. Secondo te cosa devo farti vedere? Sono senza maglia. Forse, sono senza anche pantaloni, eh. Vabbè, può essere che mi piace quello che vedere. No, spero, spero ti piaccia, spero ti piaccia. Sei carico? Aspetta che mi siedo sul lavandino come le tipe quando si dovevano fare la foto Lo al culo. Sto Eh certo, sto registrando. Cosa devi far vedere? Guarda qua, sulla schiena c'ho una cosa, non so, me la sono trovata stasera. Quello dei polaretti. Se sono cresciute le ali? Sì, sì, sì, sì. Come... Come non ti viene la, la battuta. <ride> sì, questa me l'hai rubata però, zio. E <ride> vabbè, tu ti mette le ali. Eh, oh, mi che ho esagerato, zio. E ora quando ti chiederanno, ma perché le ali? Il simbolo di libertà sono se di farlo Perché, sai chi lo diceva questo lo sai chi lo diceva eh gabriele bagnato no lo sai chi lo diceva no eh no nemmeno io sì. ti piace? Sì. Sì, sì. come questo è bello cosa vuol dire vabbè gli altri un po' però dai ci, ci accontentiamo <ride> mi, mi, mi dico l'avevano finito eh quindi ho preso le ali, sì sì sì Oltre a videochiamare i miei amici, perché non avevo avvisato nessuno del tatuaggio nuovo ho ha a sorpresa un video con il tattoo, senza dire niente E alcuni dei miei amici hanno risposto con un videomessaggio Io ancora non l'ho aperto, quindi vediamo anche la loro reazione Questo è il videomessaggio di Edo, di Sespo Ciao oh, Giuseppe, mi sono appena svegliato Eh, Sto qui in piscina Anch'io, eh, anch anch'io sto in piscina giorno, Ah, le salvezzo, le guarda qua Vuoi tornare? Beccano e voglio vedere dal vivo quelle ali. Bello, bro. Bello. <ride> bella fra. Appena sali a Milano, te le faccio vedere dal vivo. Le ali. Anche William e Nicholas mi hanno mandato il video messaggio Oh, Giuseppe. Oh, oh bella. Grazie, grazie. Ci stavo io di solito te ci sempre un casino. E via, così dal nulla. Ve l'avevo detto. Che <ride> te Che trabocchino. Un saluto a William e Nicholas. Grandi raga. Come vi avevo detto, io ho mandato il video dal nulla ai miei amici. Io in realtà ci ho pensato, ovviamente, di fare questo tatuaggio. Ci pensavo da un po'. Però non l'avevo detto semplicemente a nessuno. Comunque sta piacendo a tutti. E a tutti quelli che mi hanno già risposto è piaciuto. Quindi vi ringrazio. Sono contento. Perché se avessi fatto un tatuaggio e non mi fosse piaciuto a nessuno, sarebbe stato. Brutto, di certo, non poteva mancare il videomessaggio di Matteo, la reaction di Matteo Siamocela insieme, vediamo cosa ha da dire lui Cazzo bro, questa volta Cazzo. devo essere sincero esatto, No, questa sincero. volta, questa volta Mi sono stupito veramente, veramente tanto, non mi sarei mai immaginato Ma perché tutti dite questa volta? Ma gli altri, gli altri troppo sono troppo brutti troppo. Okay. Cosa avete contro gli altri? Vabbè ho Immaginato una cosa del genere e mi piace troppo, troppo, troppo Complimenti grazie mille, grazie Matteo, grazie petacolo, mi raccomando in descrizione trovate il link anche nel primo commento per il merchandising, andatelo ad acquistare perché quest'estate voglio tutti con le maglie petacolo, e mi raccomando seguitemi su Instagram, Giuseppe trattino basso trattino basso barbuto, perché carico video anche lì non poteva mancare il videomessaggio di Victor, visto che lui fa reaction a canzoni a pezzi rap Oggi ci fa la reaction solo per noi, solo per me, al mio tattoo. Giù, bello il tatuaggio. Però grazie, grazie. Più grande o più alto, tipo Justin Bieber. Eh, Stavo per dire anch'io, tipo Justin Bieber. Che e okay. arriva sul collo. Lì sarebbe stato il top. Però ok. Vada, è stato così, così. Grazie, faccio. grazie, grazie è bro. Il derma, il <ride> light. light. Grazie, bro. Allora no, se l'avessi fatto come Justin Bieber non mi chiamerei Giuseppe Barbuto. Ragazzi, io e la mia salvezza... La mia vita Chi non l'avesse capito è lui, il ventilatore Winnie, anzi Pippo Pippo il ventilatore ventilatore. Pippo il ventilatore. Commentate con hashtag Pippo il ventilatore Comunque spero che questo video vi sia piaciuto Io ogni volta che comunque faccio un tatuaggio Ho la reazione dei miei amici e dei miei familiari Questa volta ho deciso di registrarla E farci un video Spero che l'idea vi sia piaciuta Adesso non vi dico la prossima volta perché non so quando mi tatuerò di nuovo Però se dovessi farmi un altro tatuaggio E il video vi... Dovesse piacere? Ne, lo, fa, lo, farò, lo, lo farò. Lo farò di nuovo. Dopodomani, mi raccomando, dopodomani uscirà un nuovo video, un video molto importante, adesso ho questo momento serio. Qua ci sono un sacco di scatole, diventeranno di più. Nel video di dopodomani. Qua come vedete inizia a essere vuoto, inizia a svuotarsi un po' tutto. Quindi vediamo chi indovina. Però sarà un video serio, quindi impostate problemare sveglie. Dopo Dopodomani il nuovo video. Io e Billy, hashtag Billy, vi salutiamo. Spero vada via sto coso, è l'unico che ho. Da Giusto è tutto. Ciao a tutti, hashtag trabocchino, hashtag spettacolo. Hashtag sono un gran conquistatore. Quindi bella, ci vediamo al prossimo video.